Com'è nato il presidio di libera della scuola e cosa avete fatto fino adesso? Allora, il presidio eh, è nato quest'anno, però l'idea è nata l'anno scorso. Eh, una classe di quinta infatti con un professore italiano è andato in Sicilia, sono andati in Sicilia e mh, si sono interessati al, alle tematiche della legalità. Io e Francesca abbiamo partecipato anche a dei, degli incontri nell'Università di Bologna, il tema era appunto la legalità e si chiamava Fai la cosa giusta. Da lì poi è nato il progetto di ideare un presidio a scuola e, e infatti da quest'anno, da settembre, abbiamo iniziato a fare del volantinaggio e abbiamo invitato i ragazzi ad interessarsi appunto al tema della legalità e dell'antimafia e appunto abbiamo iniziato così e poi è nato un presidio di 12 membri e adesso stiamo proponendo moltissimi progetti, quali appunto oggi Don Ciotti in assemblea. Per la giornata del 21 marzo avete intenzione di fare qualcosa e cosa? Allora, per la giornata del 21 marzo abbiamo intenzione di recarci in piazza a manifestare con eh, le 200.000 persone che parteciperanno e con eh, Don Ciotti che anche questo giorno ad assemblea e come progetto concreto stiamo preparando dei cartelloni, degli striscioni che possano simboleggiare il nostro istituto del presidio di Libera del Leonardo da Vinci e, mh, oltre a questo mh, stiamo organizzando anche un banchetto insieme al presidio di Libera che si terranno in piazza maggiore il, nelle giornate del 15 e del 21 marzo. Quali sono i progetti futuri di Libera? Allora, dato che il presidio è un presidio nuovo, non abbiamo dei progetti molto concreti, se non l'autoformazione di noi stessi e quindi portare la formazione e portare il tema delle legalità all'esterno dal nostro presidio. Oltretutto il nostro Intento è quello di riuscire a portare il presidio di Libera anche ad altre scuole come ad esempio il Salvemini o comunque lo Scappi che non hanno, non hanno dei presidi all'interno delle loro scuole. Poi uh, vorremmo partecipare ai vari, alle varie giornate delle memorie che sono state organizzate o comunque a uh, delle iniziative, eh, quali appunto le, tutta la preparazione del 21 marzo oppure uh, riproporre la vendita di prodotti targati libera durante appunto i colloqui a scuola.